quella che vedete inquadrata è una semplice presa decorrente a quelli che domandano ma come si ricarica la macchina elettrica a parte la colonnina beh facile ha la presa decorrente questa è grigia perché è la macchina sostitutiva che mi hanno dato dato che la mia sta in riparazione comunque sempre Icaro sempre elettrica, così non inquiniamo e sempre Nandina che pascola ciao Nandi saluta un po' il tempo oggi è particolarissimo si prevedono si prevedono temporali trombe d'aria vabbè vedremo tanto Nandina pure con la tromba è difficile che vola via speriamo che non volano via i pannelli speriamo che non volano via i paperi se volate via tutti voi altri sapiens, la cosa non mi dispiace proprio non vi capisco più non riesco più a averci una comunicazione, proprio nessun tipo di rapporto siete strani siete strani e è finito il tempo dei regali, è finito il tempo delle caramelle adesso inizia la guerra, anzi è iniziata la guerra è scoppiata la grandine è scoppiata l'alluvione è scoppiata la tromba d'aria Nandina continua a mangiare bella e qua saluta l'orto vuoi che non vuoi continua a crescere quel poco che si riesce a fa e nel frattempo i fichi d'india fortunatamente si stanno a maturare insieme con i fichi così tra un po se li mangiamo e nel frattempo la pompetta che sta qua sotto la pompetta a corrente continua che sta qua sotto che tra l'altro era un giocattolino ho pagato meno di 200 euro la più volta che avevo trovato in America dall'America questa stessa pompetta adesso dopo meno di un anno si compra sempre su ebay non più a 200 euro ma a 950 euro e la gente continua a comprarseli Suppongo che gli americani specialmente stiano un po' a strizzar culo e si immaginano che succeda qualcosa e che sempre più gente si sta a creare il suo piccolo bunker perché una pompetta che lavora in corrente continua quindi con i pannelli solari e che pesca l'acqua a 60-70 metri indica pozzi e indica impianti elettrici scollegati dalla rete che ci fa piacere la stessa cosa che facciamo qua allo Dio Ne facciamo anche tante altre E niente I pochi che ci avranno la fortuna ancora di passare Potranno Potranno dare un'occhiata A tutti gli altri Facchio Da parte mia E un saluto Da parte la mucca Nandina Saluta Nandì Saluta Nandi, di ciao Eccola qua, la mucca mai sazia. Ciao belli